Rido come una gallina, aforismi e altro della contessa Ginevra. Contessa, sono al mercato e sto comprando del sedano. Ma quanto sedano compro e dove lo metto? Mi raccomando, eh? sedano Comperi tanto tanto sedano che lo sa, no? Come urlano le venditrici a Parigi De Salerie de Salerie pour votre mari Perché trattasi di verdura afrodisiaca, cara Lei non lo sa, ma forse lo sa Comunque ne compri tanti ricettini col sedano Ciao Steffi, ho bisogno di fare il colore Dammi un appuntamento Scusi Laura Gioia, il celery votre mari in che senso dove lo metto? Il sedano? Ho bevuto tre dita di vino. Sono ubriaca. Mi scusi Laura Gioia, dubito che siano soltanto tre dita di vino. Se le fa questo effetto cosa vogliamo fare con una coppa? Ma sto ridendo da sola come una scema guardando un cavallo <ride> Che è davanti a me, sto morendo, sono ubriaca contessa Un cavallo? Ma come un cavallo? Lei sopra, lei sotto, com'è sto cavallo? <ride> oh insomma, santo cielo mi sta spaventando con questi acuti <ride> Ma il selerì che vi ho consigliato di comprare sta facendo effetto allora? Eh? Mi sa che ho sbagliato qualcosa. Mai vista una nebbia così a giugno? Ma, ma dove sono finita? Ma santo cielo, ma la uracciaia dov'è? Ma mi sembra di essere a Londra. Sono qui, e sono un po' di lacca. <ride>